UV Mapping con UV Mapping si intende una particolare modalità per disporre una texture quindi un'immagine bidimensionale su un oggetto, su una mesh tridimensionale quando infatti creiamo un materiale ad esempio il materiale per il cubo presente in scena se questo materiale contiene una texture fa uso di una texture dovremo oltre ad aggiungere il nodo che contiene questa informazione prendiamo ad esempio come texture il logo di blender dovremo indicare quello che è il vettore che definisce il modo attraverso cui questa texture si eh, relaziona alla geometria e quindi aggiungeremo un nodo eh, input texture coordinate e qui sceglieremo il sistema che appunto eh, generalmente un sistema di proiezione permette la disposizione dell'immagine sulla geometria bene, se cancelliamo il nodo texture coordinate e quindi non diamo specifiche informazioni riguardo il, la modalità appunto, eh, di mappatura della texture il programma considera come eh, opzione di default che eh, per definire questa relazione quindi tra la texture e la geometria verrà utilizzata eh, una mappa UV vediamo di cosa si tratta per farlo dobbiamo aprire un nuovo spazio dedicato si chiama uv image editor quindi una nuova finestra al posto della 3d view e del node editor che si presenta sostanzialmente come un luogo eh, per la gestione delle immagini raster e quindi potremo aprire una nuova immagine piuttosto che crearne una eh, completamente nuova o scegliere se già abbiamo caricato altre immagini eh, nel file un'immagine esistente e prendiamo in questo caso il logo che stiamo utilizzando con le texture per il nostro cubo a questo punto entriamo in edit mode con il cubo selezionato e selezioniamo una faccia Bene, clicchiamo eh, col, sul tasto U di UV Mapping e selezioniamo Unwrap Come vediamo, la faccia selezionata verrà eh, disposta sull'immagine e automaticamente verrà visualizzata in anteprima nella eh, finestra di rendering quello di cui eh, ci possiamo facilmente accorgere è che la eh, geometria che si trova adesso nell'image editor è una geometria attiva dove quindi è possibile selezionare con, uh, con le modalità che conosciamo dalla 3d view, quindi col tasto destro del mouse piuttosto che con il tasto eh, C o il tasto B eh, insomma con i soliti comandi della selezione è possibile quindi selezionare le entità che definiscono la geometria vertici, bordi o facce e manipolarli manipolarli utilizzando i soliti comandi di eh, traslazione tasto G, comando grab piuttosto che rotazione o scalatura quindi ad esempio selezionando cliccando col tasto A Possiamo selezionare le quattro, i quattro vertici, quindi l'intera faccia, e scalare col tasto S per ridurre la superficie. In realtà non stiamo in questo modo riducendo la geometria che ovviamente è, è rimasta intatta, non, non è stata modificata realmente nello spazio, ma stiamo cambiando la relazione tra la geometria e l'immagine e quindi, riducendo la faccia, stiamo di, eh, di fatto eh, ingrandendo eh, la, la texture rispetto appunto alla stessa faccia proviamo a rifare l'operazione su un'altra faccia selezioniamo ancora quindi le, i quattro vertici e col tasto U clicchiamo su unwrap anche in questo caso la faccia viene disposta sulla superficie e viene disposta nella maniera eh, ottimale diciamo quella che consente la minore deformazione vedremo meglio in seguito eh, cosa, cosa vuol dire cosa, cosa intendiamo con questa affermazione quindi in questo caso per esempio possiamo ruotare di 90 gradi eh, il, la faccia piuttosto che ad esempio scalarla in, aumentando la dimensione ecco come vediamo scalando, ingrandendo la, eh, la faccia e quindi riducendo la dimensione della texture rispetto alla, alla faccia avremo, vedremo, noteremo una ripetizione della texture questo perché questo spazio è appositamente pensato per l'elaborazione delle texture e quindi considerando che le texture sono notoriamente degli elementi che vengono ripetuti eh, per, dare, per coprire aree più vaste della dimensione singola ecco, eh, vediamo appunto quello che dobbiamo immaginare insomma è che eh, la superficie in cui lavoriamo è una superficie che è eh, tappezzata del, dell'oggetto immagine che abbiamo caricato ed effettivamente potremmo, possiamo anche eh, vedere qual è la, il reale spazio di lavoro eh, aprendo la eh, finestra la, la, la barra eh, che è possibile aprire la barra sulla destra che è possibile aprire cliccando sul tasto N come normalmente avviene nella 3D view e nella sezione display cliccare su repeat vediamo effettivamente qual è la reale consistenza dello spazio eh, in cui eh, ci muoviamo e quindi quando eh, modifichiamo la geometria vedremo anche uscendo dall'area eh, propria dell'immagine originale vedremo quale sarà la relazione di questa con la ripetizione della stessa bene proviamo adesso a selezionare le eh, altre tre facce visibili del eh, cubo e questa volta eh, con tre facce selezionate clicchiamo sul tasto U e selezioniamo il comando unwrap Ecco, come vediamo, il programma ha cercato di mantenere la relazione tra le tre facce, ovvero il fatto che si tratta di tre facce contigue. E questo l'ha fatto a scapito della, eh, del rispetto della geometria. Le facce sono eh, facce quadrate, ovviamente, ma nella, eh, nella eh, rappresentazione appiattita, delle, delle tre facce, queste appunto hanno perso questa, eh, questa peculiarità geometrica ed è effettivamente possibile vedere attivando l'opzione stretch quanto una eh, superficie, una faccia sia stata deformata, sia stata strecciata appunto e questo lo si fa eh, grazie ad un indicatore eh, cromatico secondo cui eh, il colore blu indica l'assenza di deformazioni o minime deformazioni mentre eh, andando verso dei colori più caldi, il verde, poi il giallo e poi il rosso eh, saranno appunto segnalate quelle che sono aree in cui la deformazione è maggiore Quello che quindi emerge è la necessità di eh, individuare una regola che definisca il modo in cui la geometria viene a disporsi sulla texture e per farlo effettivamente il comando UV mapping eh, offre diverse possibilità se infatti clicchiamo col tasto U oltre al comando unwrap che appunto produce questa sorta di sviluppo della forma, questo scartamento della, eh, della superficie questo appiattimento della superficie attraverso appunto il totale eh, sviluppo eh, abbiamo altre possibilità, dicevamo altre possibilità che sono legate a appunto altre, mh, altre regole mh, regole proiettive come appunto una proiezione di tipo cubico piuttosto che cilindrico o sferico piuttosto che eh, regole che invece si basano sulla geometria ovvero sulla dimensione, eh, delle, appunto sull'area della geometria e quindi sul rapporto tra le diverse superfici eh, contigue piuttosto che sull'angolo che appunto limita una faccia rispetto a un'altra ecco e in questo modo vengono a crearsi diverse disposizioni delle geometrie selezionate rispetto alla texture abbiamo per esempio anche la possibilità di eh, utilizzare la proiezione che è quella eh, visiva cioè quella della camera sostanzialmente quindi avremo Esattamente quello che eh, viene eh, visualizzato dalla, dalla camera utilizzato quale eh, sistema appunto proiettivo che ci permette di eh, appiattire eh, la geometria appunto sulla texture. Bene, facciamo un altro esempio per capire come meglio utilizzare questi strumenti. Usciamo dall'edit mode del cubo e eh, inseriamo un nuovo oggetto shift A quindi una nuova mesh e inseriamo un cilindro come vediamo, effettivamente qualsiasi elaborazione facciamo sulla texture eh, riusciamo a vederne un'anteprima nella finestra che visualizza il rendering è tuttavia possibile anche avere un'anteprima più veloce ovvero meno onerosa in termini di risorse di calcolo del computer utilizzando le modalità di visualizzazione texture o material entrambe ci permettono di vedere in tempo reale appunto la disposizione della texture secondo l'elaborazione che facciamo sull'UV sull eh, Image Editor bene dovendo lavorare sul cilindro è necessario eh, applicare anch'esso eh, il, il materiale che contiene la texture e quindi andiamo su Node Editor e da qui eh, con il cilindro selezionato selezioniamo il materiale presente che contiene la texture eh, che in questo caso è il logo di Blender. Ritorniamo quindi sull'UV Image Editor e entriamo nell'Edit Mode del nostro cilindro. Poniamo ad esempio l'intenzione di eh, sviluppare il logo di Blender attorno diciamo, alle facce verticali del cilindro e quindi selezioniamo solo le facce eh, verticali e con eh, il tasto V proviamo a eh, produrre appunto lo sviluppo della superficie clicchiamo su unwrap ecco, come vediamo sia dall'anteprima che dalla eh, geometria presente nell'image editor il risultato non è quello che eh, intendevamo raggiungere perché anche in questo caso eh, il programma ha eh, cercato di mantenere il rapporto tra le facce quindi la contiguità tra le facce e, e questo eh, ha causato comunque la deformazione delle facce è evidente dalla coloratura che viene fuori azionando applicando l'opzione stretch come possiamo agire quindi in un caso come questo quello che possiamo fare è eh, lavorare con una eh, metafora sartoriale come se avessimo di fronte un cartamodello ovvero lavorare attraverso lo strumento SIM cucitura letteralmente per farlo selezioniamo nella modalità di selezione Edge i due loop, quello superiore e quello inferiore del cilindro e oltre a questi selezioniamo una, eh, un bordo verticale di fatto in questo modo abbiamo individuato quelle che possono essere delle superfici di taglio della geometria indicando al computer quelle che sono le eh, connessioni che possiamo rompere tra le facce e quelle che invece vogliamo mantenere che hanno una eh, maggiore importanza per applicare questa cucitura, questo Seam, chiamiamo col tasto T il, la Tool Shelf e qui nella sezione eh, Shading, Shading UV, troveremo una sezione dedicata appunto all'UV eh, Editing, all'UV Mapping e qui il tasto mark sim bene, come vediamo adesso i bordi che avevamo selezionato sono marcati con un colore rosso a indicare che si tratta <coughs> appunto di bordi dove è possibile realizzare una eh, cucitura e quindi un taglio adesso possiamo selezionare l'intera eh, superficie l'intera mesh e eh, cliccando col tasto U unwrap vedremo come effettivamente adesso la, eh, lo sviluppo della superficie è molto più regolare e come possiamo vedere attivando l'opzione stretch le eh, varie facce non hanno subito deformazione a questo punto possiamo, selezionando tutto, spostare la eh, superficie in modo da eh, permettere appunto l'applicazione la, lungo le facce verticali, in questo caso dobbiamo ruotare le facce di 180 gradi. A questo punto, selezionando ad esempio una delle eh, due superfici eh, che fanno da, da tappo al, al cilindro, quindi la superficie superiore in questo caso, possiamo ad esempio liberamente disporla rispetto alla texture, per esempio in questo caso facendo comparire il logo di Blender appunto sulla superficie superiore. Bene, a questo punto è tuttavia importante sottolineare un aspetto, ovvero quello che eh, abbiamo prodotto non è legato all'immagine, ovvero attraverso l'UV mapping non viene eh, creata una relazione tra una specifica immagine in questo caso il logo di Blender e una geometria è infatti possibile aprire un'altra immagine proviamo adesso per esempio ad aprire l'immagine che indica l'ultimo Open Movie progetto di eh, della Blender Foundation Gooseberry Project e come vediamo al netto di una deformazione dovuta al fatto che eh, l'immagine di base attraverso cui vengono considerate le texture è un'immagine quadrata mentre l'immagine che abbiamo inserito adesso è un'immagine che ha un diverso rapporto base-altezza ecco, dicevamo, al netto di una deformazione di questo tipo la disposizione del, delle geometrie, quindi la mappatura che abbiamo eh, creato del cilindro rispetto all'immagine è rimasta la stessa il fatto che non ne vediamo l'anteprima nella visualizzazione renderizzata è perché eh, il materiale del, del cilindro non ha di per sé eh, il collegamento a questa immagine, ma è ancora collegata, come è possibile vedere dal, eh, dal node editor è ancora collegata all'immagine all blender logo ma è possibile in questo caso selezionare a questo punto un'altra immagine e come vedremo a questo punto sarà a questa immagine che la disposizione che abbiamo creato attraverso la mappatura UV appunto si eh, relazionerà quello che quindi deve emergere è che l'informazione eh, che contiene questa eh, specifica disposizione geometrica che abbiamo dato in questo caso al cilindro ma in quest'altro al cubo o a queste facce del cubo ecco queste informazioni geometriche non risiedono nel materiale o nella texture ma risiedono nella mesh è infatti possibile vedere dalla sezione data, data della property window una casella che appunto viene definita UVMaps uno slot dove è possibile individuare il modo attraverso cui vengono conservate queste informazioni e di fatto quando sviluppiamo un oggetto su una texture quella che viene creata è appunto eh, un oggetto UVMap da questo spazio e inoltre è possibile eh, gestire le UV map perché è infatti possibile ad esempio creare nuove UV map cliccando sul tasto più verrà creata una nuova UV map che se vogliamo possiamo eh, rinominare e definire una diversa disposizione della nostra mappatura ad esempio in questo caso è possibile restringere la eh, parte del, la, la superficie, le superfici verticali del, del cilindro vediamo l'anteprima in, in modalità material per farlo, eh, per rendere più evidente più, più eh, presente la, il titolo del film se vogliamo utilizzare questa UV map al posto della precedente durante il rendering dovremo selezionare eh, l'icona della macchinetta fotografica